Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare un'estensione di Chrome molto utile per accorciare gli URL eh, da browser. Eh, scrivete, Andate in web eh, store di Chrome, scrivete abbreviazioni URL, vi viene restituito il primo un primo risultato che è quello che eh, è utile, cliccateci eh, su e ehm, qui vi verrà eh, chiesto di aggiungere l'estensione e la aggiungerete. Dopo averla aggiunta, ricordatevi di andare nell'estensione e ehm, di nell fissarla con eh, il, la puntina in modo che compaia nella vostra barra. Vediamo ora come, su un sito qualsiasi, come ha funzioni, ho, ho aperto qui una mappa di Maindomo, vado sull'icona, clicco e eh, in poco tempo mi restituisce eh, quindi l'indirizzo eh, accorciato del, di questa mappa e anche un uh, codice uh, uh, QR. Buonasera.